Ciao a tutti, questa semplice accensione è dedicata a White Knight. È un titolo che non ho ancora affrontato, che vedo stasera per la primissima volta. Per cui, contrariamente agli altri video, questa volta registrerò una sessione di gioco con le mie impressioni a caldo. Dal momento che è un survival horror... Dal momento che è un survival horror, non mi resta che spegnere la luce, come si conviene in questi casi, e sperare di non dover cambiare troppe mutande ok facciamo partire il gioco e facciamo partire la registrazione col bellissimo upload studio cominciamo a giocare nuova partita Caricamento. Caricamento. Caricamento. Bello è bello, eh, fin qua. Some nights are just pitch black. Without stars. And without sleep. Dirty nights clinging to you like tar. Like this one night, back in 1938. Boston. The Great Depression tsunami was just sweeping over what was left of America. Misery. Hunger. Despair. Times are hard, they said. Times were worse than hard. And the bar was about to close. As far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end. Se solo io Ok, un'introduzione classica, siamo nel noir, adesso comincia il cinematic. notevole, un po' come Frank Miller, dai contrasti, bianco e nero secco, molto intrigante la lo stile grafico, sembra proprio di leggere un fumetto di Sin City Vogliare l'intro, sembra che non si possa. Ah, però si guida. Ok, Boston 5 miglia, per fortuna posso accelerare. Ho un nome italiano, cosa che fa sempre un gran piacere Un ponte alla Slippiolo E un fantasma A spanne The image of that girl coming out of nowhere surged back in my mind. Did I hit her? Was she dead? I couldn't remember. Thoughts were spinning in my head. I hope I didn't run her over. I hope she's still alive. Then... The pain. The terrible pain on my side. And this question. Where am I? molto suggestivo per ora. Adesso vediamo quando finalmente avremo il controllo. Così esploriamo, con il tasto A, ah, pare, fare la lente di ingrandimento per indicare di esplorare. un collezionabile sono 60, ho sbloccato anche un obiettivo, un articolo di giornale del Boston Daily News. Ok, 60 collezionabili. E qua c'è un cancello con l'ingresso alla magione. Così vediamo i collezionabili Qua Cassetta delle lettere Senza la luce non avrei visto nulla nell'oscurità E fin qui ci arrivo anch'io Bene Ok per ora stiamo camminando come l'Edgar Abito Di Man in Black Speriamo che Il male alla gamba passi farlo tutto zoppicando è un po' lunga. scattering come like a bunch of morti birds my fear of you my fear of an obsession in un'obsessione an obsession was i about to die was i about to die <coughs> ah, I cambi telecamera mi ricordano un po' Elon in, in the dark proprio il primissimo titolo di decenni fa, che è una scelta interessante ma pericolosa. Perché nelle scene concitate potrebbe creare qualche problema se il cambio di telecamera non è repentino. Ecco, disorienta un po'. Ok, un'aura potentissima. Questo simbolo misterioso. Pozzo. Eh, un altro cambio Sì Vabbè, cartello vendesi Localizzato in italiano, che ok Parlato in inglese Tutti i testi in italiano che vengono nel gioco Benissimo Un po' di difficoltà a trovare i punti Se ci si allontana poi bisogna un po' girare in tondo per ritrovarli Allora, proviamo a entrare in questa casa che sicuramente sarà ricca di cose simpaticissime Qua c'è un bicchiere di vino Perché mai dovrebbe esserci un bicchiere di vino? Ah, liquido dorato Gusto chiaro Colore pulito Sono le urine della nonna Il bicchiere era umido e la sedia era girata verso il giardino Qualcuno era appena stato lì Vabbè, andiamo avanti Questo cos'è? Una lettera una donna onesta, vuol dire che una zoccola sicura. ho sempre dato il massimo al mio marito il dottor di lavoro è bancarotta lui è corrotto, eh? mi trovo a pregare per lei, che è ricco Marta Kenton potremmo lavorare per voi viviamo nella baracca sotto il cartello della besto, presso il matatoio grama all'ingresso della Baraccopoli. La prego di venire quanto prima, ok? Abbiamo capito la grande depressione in degli anni 30, gente disperata. Costa pioggia Devo cercare una chiave. Sarà facile con questo buglio trovare una chiave? Sì, sì. Oh. No one around. I was all alone with my pain growing some nausea starting up. Don't stop. Think quick. Think well. It was just an accident. It happens. The girl must have made it out alive. I had to make it out alive too. In estra si faceva su una tomba. Vediamo un io Vecchie travi marce. Continua a sembrare sempre di più l'Edgar Hamilton e dammi zucchero. Di più. Va bene, allora, dove sarà la chiave? un po' tanto avevo trovato. Qualcuno mi stava nascondendo pure la casa ruota, entrambi i casi, eh. Mi serviva una chiave. Birra. Qua ci sono dei buchi in quello che ho cercato, quindi forse c'è qualche cosa indietro da trovare come collezionabili. Vabbè, andiamo un po' in sto cimitero, che è sempre bello. Sempre bello girare nei cimiteri. Di notte. Senza luci Camminando come le de Garaguit. Ok Ormai sono convinto che la chiave sia Nei pressi della statua Tutti gli indizi portano lì Cerchiamo bene Giriamo attorno eh. Sono apparse due manine che prima non c'erano Eccola lì. Ah, era l'ombra della statua, hai capito? I had the feeling I was about to desecrate a sanctuary, to open the door to a world I didn't long to, but whoever lived in there, they would i need help. I needed help. Anyone would understand, Anyone that. Would understand that. Molto bene, adesso con la nostra chiave entriamo. Getting somewhere safe. Getting somewhere safe. That's all that mattered. That's all that mattered. As the doors opened, As the mansion seemed, to react to, seemed my to react to my presence. It was a smell. It was a smell. Like a cornered animal. A cornered animal. The smell, of fear. The smell of fear. And yet. And yet. I entered the place. I entered the place. Because I had no choice. Stavo pregando per trovare un telefono, per un Non mi sono nemmeno chiesta cosa succede alle preghiere quando raggiungono la porta Fine capitolo 1. E obiettivo sbloccato. Un rifugio per la notte. Capitolo 1 completato. Beh, finora mi sembra piuttosto interessante al di là delle battute devo dire che lo stile è molto particolare ricorda, come dicevo, è l'Onel in the Dark Oh, si comincia Vagamente inquietante Pronte c'è un telefono? Hello, hello, I need need an I need an ambulance, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, around me. I was usually not afraid, usually of, the not afraid of the dark. But there, But there. On that, day, on that day, I remembered I had a matchbox had a somewhere in my, my jacket. The urge to light a match was growing with every chill running down my spine. Use <laughs> B. un vaso altri molto bene maschera africana un quadro lasciamo allora una porta però prima di entrare esploriamo la stanza Devo dire che i, quad... i cambi di... Oh... I cambi di inquadratura aiutano. Oh, un po' di luce. Qua c'è un'altra porta. Siamo tornati dall'inizio oh, C'è qualcosa che non ho visto Ok allora cominciamo dalla prima porta che abbiamo trovato Un bel ambientino Qui c'è Redgar Allan Poe Margaret, il diario di Margaret Obiettivo sbloccato. Io lo della buonanotte. Ah, ho dato ordine di togliere i fiori sulla tosse del giardino. Capisco di muoversi il loro profumo è insopportabile. Si sì, ha ah, ah, qualcosina di, della, della casa Asher di Po. Secondo me il riferimento non è casuale. Il maniero. Gli Stati Uniti. Un periodo cupo. Selina. Troppo buio. Un altro fiammifero. L'arrivo dell'oscurità. Uno sui dieci articoli di giornale. Vabbè, andiamo avanti. È un po' qu'altro c'è di interessante. pultrona serve a salvare quella chi era? oh bene possiamo correre Sono pochi tasti, ma c'è tutto quello che serve. Qui Chi era? O che era? Nella mia vita, le donne non gliavano come la luna. E non andavano a camminare le porte. Ho dovuto essere più peggio di quanto che pensavo. Fantasma, assolutamente. D'accordo, abbiamo visto che poi è chiusa. Allora, devo cercare un altro passaggio. Qui abbiamo già provato. Questa era chiusa prima. chiusa sta porta prima vero cosa c'è qua dentro una donna senza testa guarda un po' l'igelia sempre di po sono cacato sotto. <ride> andiamo eh. un altro libro da leggere allora, attenzione ecco il fantasma scappiamo, eh? Via, via, via, via, via Ok Quindi Io penso che vada bene così per, sto, per ora <ride> per ora va bene così White Knight si è rivelato essere una piacevole sorpresa, eh, ha quel gusto retro che piace tanto in questo periodo del panorama videoludico, ambientato nella Grande Depressione degli Stati Uniti degli anni 30, che è un'ambientazione affascinante: eh, questi chiaros scuri, il correre dietro l'ultimo cerino per non restare al buio, i fantasmi che appaiono da un momento all'altro regalando. Più di un brivido, sinceramente. Devo dire che sono piacevolmente sorpreso, è un gioco che vi consiglio di avere e di giocare con molta attenzione perché va gustato al buio, magari con delle cuffie se ne avete la possibilità, e vissuto fantasma dopo fantasma. Ciao a tutti! Questa selfie censione è dedicata a White Knight. È un titolo che non ho ancora... Ciao a tutti, questa selfie censione è dedicata a White Knight. È un titolo che non ho ancora affrontato, che vedo per la prima volta stasera. Per cui, al contrario delle altre volte, non farò una recensione a posteriori, in base alle mie esperienze. Ciao.